Carissimi, è la dodicesima domenica del tempo ordinario e questa volta siamo sul lago, sul lago di Tiberia, del mare di Galilea, chiamato anche così eh, comunemente nei Vangeli, e sul mare che gli Apostoli stanno navigando con Gesù. Gesù stesso ha detto loro andiamo dall'altra parte, dopo che ha predicato, dopo che è stato pressato dalle folle, sente la necessità di andare dall'altra parte. Anche in questa espressione possiamo cogliere una sorta di significato, significato pastorale, teologico. No? Ci invita ad andare dall'altra parte, cioè ci invita ad andare, a navigare, ad andare oltre, ad uscire, a cambiare i nostri progetti. Però il mare è in tempesta, c'è una situazione difficile da gestire. Gli apostoli sono impauriti, la barca è sballottata dalle onde c'è una situazione di pericolo, si fa grave e Gesù dorme, e allora diciamolo pure, questo brano del Vangelo, del resto Papa Francesco lo ha citato, ricorderete, più di un anno fa quando ha vissuto insieme con il mondo intero quella preghiera qui in piazza San Pietro, desolata e da solo ha parlato di un mare in tempesta, ma potremmo dire anche da un punto di vista personale che chi di noi, chi di noi in fondo non, non ha vissuto, non vive o non ha mai vissuto in qualche modo e in qualche tempo della sua vita questa tempesta nel cuore, questa tempesta nell'animo. Certo, interpreta questo Vangelo un po' la situazione di ciascuno di noi, Qualche volta ci sentiamo sballottati dalle onde, ci sentiamo immessi in questo pericolo. E anche noi, diciamolo pure, abbiamo la stessa sensazione che avevano gli Apostoli. Non ti importa di noi Gesù che dorme, come mai non interviene? Ci sono situazioni in cui vorremmo che intervenisse, no? presi come siamo, dalla logica dell'efficienza e della risposta immediata alle nostre domande, alle nostre, ai nostri dubbi anche noi quindi come loro, però ecco Gesù risponde con serenità perché viene coinvolto dalla peresia degli apostoli che hanno il coraggio di dire il loro, il loro stato, di manifestare il loro stato di pericolo, le loro paure, di esternarle, hanno questo coraggio. Non sempre abbiamo il coraggio di esternare i nostri limiti, le nostre frustrazioni, il nostro dolore. Dovremmo avere questo coraggio, questa umiltà di dire ai fratelli quello che stiamo vivendo, di testimoniarlo anche. Questo significa essere più umani, essere accolti per quelli che siamo, perché stiamo vivendo una difficoltà e dobbiamo condividerla, dobbiamo esternarla. Quando la esterniamo, quando la viviamo la viviamo con intensità e riusciamo a dirla al nostro fratello che ci sta accanto siamo già in quel momento liberati siamo sollevati perché abbiamo comunicato un nostro dolore perché abbiamo condiviso una situazione difficile che ci mette il cuore in tempesta così dobbiamo fare con il Signore dobbiamo pregare con sincerità dobbiamo affidare a Lui la nostra vita dobbiamo metterci nelle sue mani e Lui placa col mare in tempesta Lui è Dio è il Dio dell'Esodo, è il Dio dei nostri padri, è il Dio di Abramo, è il Dio di Sacco. Lui è Dio e può placare le nostre tempeste, può dare una nuova svolta alla nostra vita, anche nel pieno della tempesta. Buona domenica a tutti.